Mi chiamo Martina Palmucci, ho 25 anni, mi sono laureata all'Università degli Studi di Perugia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica. Il mio progetto consiste nello sviluppare un sistema di sicurezza criptografico che aumenti la sicurezza dei nostri dati in cloud attraverso eh, lo sviluppo di un sistema che si chiama Attribute Based Encryption, ovvero un sistema crittografico basato su attributi. Mi aspetto di mh, entrare mh, nel mondo della ricerca a 360 gradi perché comunque si tratta di un ambiente strutturato in cui eh, tantissimi ricercatori interagiscono, quindi anche la possibilità di connessione, di scambiare idee, quindi questo per me è molto importante.